E. Se ti sento. Io se canto non ci fate caso, eh? Per favore. Uh, questa Guardate i cuppi mi e è... Non è vero, devo prendermi un po' un pia, mamma no, se c è, è, c è quello io. che mi piace a me. È... Marti, ci sto seduta, io. dai! Ci sto seduta io! Martina! No, sto giocando, fi! Raga, non mi sparate, vi prego, devo far scendere un attimo oh. la sorella! Scendi, sto giocando. Non è vero che ti ho fatto male, ti ho semplicemente spostato. No ragazzi, sento qualcuno che... Ah no. No, no! Ma muoio. Il <ride> Guarda quello lì. Perché? Si fate il lutto. No. C'è il limite. C'è il C'è il Ma dai dai pure tu max però pure il cane ci si mette via no dopo il 52 non muo' la live può finire qua perché sono troppo incazzato con amette che ha fatto la risata ciao ciao A me sei bastardo a... sei bastardo l'hai finita ah, live? Allora cadere si sì, si sì. Fallo ah, cadere Ma quanti spettatori c'erano in live eh, non lo so vabbè tipo non so più di, un... più di una trentina sicuro No No? No, no Buruba! Dai Mi ha rubato la 1, dai Ti volevo Aggressivo. far cadere Eh, parte Buruba Aia! Dai Boruba, non ha tanta vita. Vai Boruba. Giuro. Si sta curando. Oh, oh, un hit e muore, cerca. <ride> Una, due hit e muore. Dai Boruba! Boruba! Boruba roba! Io c'ho il cane. Mm. E io ce l'avevo. No Netto. Beh anche il mio tra un po' è andato, c'ha un tumore, ha, ha 15 anni e ha una ferita che esce sangue praticamente tutti i giorni, mm. anche il mio è andato quasi